Buon pomeriggio a tutti, questo è l'open day virtuale, un po' strano quest'anno, del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena. Siamo una bella squadra, eh, molto presente in queste, sempre presente in queste occasioni di colleghi, tecnici, studenti, eh, docenti e siamo qui per, per presentare l'offerta didattica del nostro Dipartimento, ma non solo, insomma un po' di cose di cui ci occupiamo eh, nella vita di tutti i giorni dal punto di vista non solo della didattica ma anche della ricerca, della divulgazione e una componente fondamentale del nostro, della vita del nostro Dipartimento ovviamente sono gli studenti e questa, eh, questo incontro è essenzialmente per, per loro. Speriamo che ci raggiungano tantissime persone interessate eh, ad avere informazioni sui nostri corsi di laurea eh, fermo restando che questa trasmissione eh, questo incontro viene registrato quindi può essere rivisto sui canali eh, che l'università mette a disposizione e noi continuiamo ad essere a disposizione sempre per qualsiasi eh, curiosità o informazione anche alla fine eh, di, questa, di questo incontro nei giorni, eh, nei giorni futuri e prego Uh, già se c'è qualcuno che uh, si è collegato con noi, di uh, approfittare di questa, di questa condizione che noi mettiamo molto volentieri a disposizione. Questo incontro durerà un'ora e mezza e sarà articolato in un po' di sezioni che, uh, durante le quali uh, um, cercheremo di, di descrivere un po' Uh, ovviamente in, con piccoli spot uh, quello che facciamo nella nostra, uh, nella nostra attività tutti i giorni quello che facciamo anche per, per gli studenti essenzialmente dal punto di vista didattico. Io sono Federico Pulselli, uh, non vi presento tutti, ma sappiate che ci sono i responsabili dell'orientamento delle tre sezioni che caratterizzano il nostro dipartimento che sono la sezione di fisica, la sezione delle scienze ambientali e la sezione delle scienze eh, geologiche. Eh, poi ci sono i presidenti dei comitati per la didattica, cioè coloro che eh, decidono come deve essere fatto un corso di laurea, quali esami ci sono e come, eh, che cosa si deve studiare. E poi con nostro grande piacere ci sono anche gli studenti tutor, che sono degli studenti che con, offrono una parte del loro, del loro tempo per dare una mano ai nuovi arrivati o a chiunque eh, con un po' meno esperienza di, di loro ha bisogno di informazioni. Io comincerei subito senza altri indugi, ehm, perché abbiamo un ospite che molto generosamente ci è venuto a trovare, un ospite molto gradito, eh, Luca Terini, è il direttore di Green Report. Ora ci racconterà anche che cos'è eh, Green Report. Quindi, eh, a questo punto, siccome lui come dice: insomma, come può far pensare la parola, eh, il giornale che dirige, che, tra l'altro, è, è molto noto eh, a livello nazionale, eh, si occupa di questioni fisiche, ambientali, geologiche, energetiche e quindi ci interessa molto, eh, molto da vicino eh, ci aiuta a capire eh, l'importanza di studiare le discipline che vi stiamo per proporre quindi adesso lascerei la parola ai nostri studenti, iniziano proprio loro, per cercare di interagire con Luca e scoprire qualcosa di più del, del suo lavoro e che cosa pensa della, della cultura e della conoscenza scientifica. Ciao Luca ben, benvenuto, lascio la parola ai ragazzi Buonasera a tutti ragazzi e grazie Luca di essere qua. Allora come prima domanda pensavamo proprio di chiederti che cosa è Green Report e che cosa fa nello, nello specifico. Grazie Devi attivare il microfono Luca il microfono per favore Ora dovrebbe andare meglio? Ah, benissimo. Ottimo, grazie a voi per avermi chiamato e mi fa molto piacere essere qui per l'Open Day del Dipartimento. E Green Report, come accennava già Federico, è un giornale online, un quotidiano, che è in rete dal 2006 con l'obiettivo di sostenere la transizione ecologica attraverso un orientamento preciso, quello dello sviluppo sostenibile, e proponendo un'informazione che prova ad essere accurata e basata sull'ambientalismo scientifico. Nell'arco di questi anni, appunto dal 2006 ad oggi, la sensibilità dei cittadini verso l'ambiente dal nostro punto di osservazione è cresciuta, e, ma c'è ancora tanta confusione su cosa comporti uno sviluppo sostenibile e il nostro ruolo è quello, proviamo a fare un po' di chiarezza offrendo un punto di vista sul tema, e dando voce a chi di ambiente e scienza si occupa tutti i giorni, come non a caso l'Università di Siena. Ecco. Bene, io ho un'altra domanda: eh, per lei, qual è l'importanza della comunicazione scientifica nel suo ambito? Ma, eh, più in generale, la scienza è tra le più importanti finestre che abbiamo per guardare il mondo e provare a capire come funziona, e questo è particolarmente vero se si parla di scienze naturali. E la scienza però è solo uno strumento di osservazione, significa che può essere usata bene, male o non usata affatto e qui per me entra in gioco l'importanza di una buona comunicazione scientifica perché condividere i risultati ma anche i dubbi della scienza significa creare un rapporto di fiducia con le persone, almeno provarci, e renderle partecipi delle opportunità e dei rischi che corriamo, in sostanza aiutarle a prendere le decisioni giuste è uno strumento in fin dei conti di partecipazione democratica. Eh. Mm. Ok. Un'altra curiosità sono le vostre azioni al riguardo dell'interesse da parte di un pubblico vasto per, appunto per l'informazione scientifica, soprattutto per quanto riguarda i giovani e i giovanissimi. Grazie. Eh, in genere purtroppo l'informazione scientifica occupa una posizione di nicchia nel panorama mediatico italiano, anche se l'interesse attorno a questi temi cresce a volte anche molto rapidamente, tanto che capita di trovarsi spiazzati. Secondo me l'esempio più eclatante arriva da questi giorni, da questi mesi e settimane di pandemia, che l'ha reso particolarmente evidente, cioè d'improvviso, virologi, epidemiologi, altri scienziati semi sconosciuti dal grande pubblico sono diventati un po' delle rock star Noi non ci siamo abituati, e questo ha portato anche a dei problemi, cioè la difficoltà Beh, di riconoscere le notizie. La cosa di... che mi preoccupa di più, sono avvoati che fanno i, i virologi. <ride> sì. anche, c'è difficoltà a riconoscere notizie autorevoli dalle bufale, però è ancora più difficile districarsi tra vari esperti che si contra... esperti di serie, che si contraddicono tra di loro, e questo ha portato un maggiore interesse verso la scienza, però anche tanta confusione. Questa è una lezione, secondo me, anche per noi giornalisti che dobbiamo riuscire a spiegare meglio come la scienza funziona, ma non è sempre facile trovare la chiave giusta. Per i giovani anche qui l'esempio è facile, l'esempio è quello di Greta Thunberg, una ragazza che la chiave è stata lei, una ragazza che ancora deve finire la scuola ma chiede di ascoltare la scienza per lottare contro i cambiamenti climatici è riuscita a mobilitare milioni di persone. Uh, io invece vorrei sapere se ci anche... aiuta a trasmettere l'importanza scientifica um, nella società e nel mondo del lavoro. Beh, oggi, in generale, l'economia trainante nel mondo è quella definita della conoscenza, cioè le merci che hanno il maggior valore sono quelle che incorporano un alto livello di conoscenza scientifica, ma non solo. Ad esempio, il PC da cui sto parlando, a cui stiamo parlando, costerebbe molto poco se il valore fosse dato solo dalle materie prime che contiene. Invece queste materie prime hanno dovuto essere estratte, trasformate, lavorate, per dare vita a un apparecchio che ci permette di parlare in diretta a chilometri di distanza. Questo è un esempio del valore aggiunto dato dalla conoscenza a un prodotto. E questo secondo me è anche il perché l'Italia come paese non cresce da vent'anni, che abbiamo una struttura produttiva con tante eccellenze, però in larga parte ha basso tasso di conoscenza aggiunto. In ricerca e sviluppo investiamo l'1.3% del PIL, la metà dell'Europa è un terzo di paesi come la Corea del Sud, e sarebbe importantissimo invertire rotta anche per l'occasione di lavoro che questo comporta. Già oggi, se non sbaglio, i posti di lavoro nella green economy crescono sette volte più velocemente degli altri. Benissimo. Eh, Luca, ti ringrazio per questo spot, per questo, eh, questa, queste pillole che ci hai, hai dato, che dovrebbero servire anche per... Eh, da spunto, insomma, per chi ci ascolta, per, eh, per ragazzi giovani che devono compiere una scelta su quello che può essere il loro futuro, eh, considerando questo approccio, l'approccio scientifico che noi, sia, che noi eh, adottiamo, che noi proponiamo come eh, per la loro preparazione, la, le scienze della terra, la fisica, le scienze ambientali, non come scelte di ripiego, come scelte di nicchia, ma come cose delle quali la nostra società ha estremamente bisogno quantomeno per cercare di commettere in futuro eh, me, meno errori o di non commettere quelli che sono stati commessi nel passato. E anche in questo caso mi, mi sento di ribadire e di darti estremamente ragione sul fatto che la conoscenza è una ricetta buona per tutte le stagioni e ci permette di individuare i problemi prima e di risolverli poi. Poi ci aiuta a non farci fregare qualche volta. No? parentesi, sì. <ride> Sì, senti, io ti ringrazio, ti lasciamo libero e grazie per questa, per questa visita, ci ha fatto molto piacere e speriamo di risentirci presto e ti leggeremo con, con attenzione te e i tuoi coautori su, su Green Report. Grazie a tutti, è stato mio. Grazie a voi, buon proseguimento. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora ritorniamo al, a noi, al nostro Dipartimento, Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Vi ricordiamo che stiamo per presentare la nostra offerta didattica, eh, sarà una cosa che speriamo essere eh, abbastanza rapida. Eh, mh, prima di tutto, però, io vorrei eh, chiamare in causa eh, la parte mh, amministrativa che non vuole essere eh, una, una cosa di, di poco conto è una cosa importantissima perché probabilmente sono le prime cose che uno studente deve fare quando eh, deve eh, iscriversi eh, fattivamente all'università e è con noi Monica Lenzi che è la nostra collega responsabile dell'ufficio studente didattica del nostro dipartimento e che si occupa, l'ufficio Studenti didattica, che si occupa eh, dei corsi di studio, dell'organizzazione dei corsi di studio, ma anche e soprattutto degli studenti e quindi è estremamente interessante sentire eh, cosa, cosa ci vuole, cosa ci può dire. Prego. Sì, eh, dunque buonasera a tutti, intanto l'ufficio servizi agli studenti si occupa principalmente delle carriere dello studente, da eh, quando lo studente si immatricola eh, a quando finisce appunto il suo percorso di studi con la laurea. Tutte quelle procedure necessarie, il pagamento delle tasse, gli esami, eh, la verbalizzazione degli esami, è tutto gestito eh, dal nostro ufficio appunto, quindi tutti gli studenti possono rivolgersi a noi per queste tipologie di informazioni o di problematiche che incontrano durante tutto il percorso universitario. Eh, vi ricordo che eh, non solo perché c'è l'emergenza Covid, ma eh, sia le prematricolazioni che le immatricolazioni ai corsi di studio eh, sono attive interamente online e partono da oggi eh, con le prematricolazioni e quindi chi è interessato può eh, intanto iscriversi, ripeto, direttamente dal nostro portale di Ateneo. E' niente, tutto qua, ecco, se avete necessità, ora noi siamo purtroppo in lavoro agile, eh, come saprete, perché gli uffici sono chiusi, noi rispondiamo in maniera eh, continuativa alle, alle mail. Eh, di, su studenti.mattiolichiocciolaunisi.it quindi se avete necessità di qualsiasi informazione appunto dal punto di vista amministrativo eh, noi ve la possiamo dare eh, dopodiché siamo anche disponibili a fare degli incontri su Meet se qualche studente ha necessità di parlare perché a volte magari la mail non è semplice da, da, da, da scrivere e quindi è meglio parlare eh, a voce ecco tutto qua. Eh, senti Monica possono vi, ovviamente sì. rivolgersi a voi anche studenti che non sono ancora iscritti all'università, cioè Certo, come, ah, a, infatti, eh, per quello funziona ok? Certo a maggior ragione appunto come dicevo gli studenti che intendono iscriversi possono anche farlo prematricolandosi eh, e prima di iscriversi possono chiedere informazioni a noi tranquillamente certo anche coloro che non sono ancora iscritti, sì sì. Benissimo, quindi eh, ai presenti ri, eh, ribadisco di fare presente... di fare... Di, di approfittare anche di, di questo senza remore... l'informazione certo. è un bene molto prezioso... anche in questo caso uno deve prendere una decisione... più informazioni ha e meglio è... Eh, ripeterei se sei d'accordo Monica... La mail che hai dato, sì, così sì. eventualmente qualcuno se la segna. Certo, allora studenti.mattioli.unisi.it Perfetto, Accanto, insieme alla mail mi è venuto in mente eh, che è probabilmente necessario ripetere il nome difficilissimo del nostro dipartimento che è Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente ed ha un acronimo impronunciabile che è DSFTA, quindi però eh, il vantaggio è che se voi digitate su Google queste lettere DSFTA ci siamo solo noi e quindi vi appare subito in cima alla pagina di Google il sito del nostro dipartimento. Nel Nelle pagine web del nostro dipartimento trovate eh, tutte le informazioni necessarie al, alla vostra, a compiere la vostra, alla vostra scelta dall'ufficio studente didattica, tutti i corsi di laurea, da che cosa sono composte, tutte le altre informazioni e anche le attività che come dipartimento eh, facciamo. Benissimo. Monica grazie, se non hai altro da aggiungere ti ringrazio e ti saluto poi se vuoi rimanere chiaramente sei la... Grazie, grazie mille, sì io rimango per un po' se qualcuno vuol chiedere qualcosa. Va bene, perfetto. Allora eh, veniamo al, alla parte centrale della nostra, del nostro incontro che è, dedicata al, che è dedicato alla presentazione dei corsi di laurea. E quindi eh, da adesso in poi ci alterneremo a raccontarvi un po' quella che è l'offerta didattica del nostro dipartimento che come vi ho detto vi posso anticipare si occupa di fisica, di geologia e di scienze ambientali i nomi dei corsi di laurea sono un po' più complicati però ci arriviamo piano piano eh, quindi da adesso per i prossimi minuti avremo un po' un'articolata presentazione dei, eh, dei corsi di laurea Prima però di passare alla presentazione specifica dei corsi di laurea è necessario capire che cos'è un corso di laurea perché così uno capisce, per esempio, se passando dal liceo all'università cambia qualcosa. E ci aiuta il professor Luca Foresi che eh, con, eh, con noi si occupa di orientamento da tanti anni e abbiamo raccontato tante volte che cosa significa studiare all'università. Certo, buonasera Buonasera a tutti. Eh... No, non è proprio la stessa cosa l'università dalle scuole superiori, senz'altro sarete molto più, liberi, sì. molto più liberi di fare le vostre scelte, naturalmente, in, in, in, qualsiasi, in qualsiasi modo. E I corsi di laurea, perlomeno quelli offerti dal nostro dipartimento, sono di, di due tipi, ci sono sia eh, le lauree triennali che sono le lauree di base, che durano per tre anni e poi ci sono naturalmente le lauree, chiamiamole magistrali, di specializzazione, insomma con le quali si raggiunge un livello eh, più, più dedicato magari al mondo del lavoro, e sono invece di due anni e il nostro dipartimento ne offre due, una nel, nella linea delle scienze ambientali e l'altra nella linea delle scienze geologiche, mentre di lauree eh, triennali di base ne abbiamo tre, alle due linee che vi ho accennato prima, si aggiunge anche quella della fisica, naturalmente. Quindi nel complesso il Dipartimento ne offre cinque. Non ci sono preclusioni assolutamente per le iscrizioni alle nostre lauree di base, quindi il livello di studio della scuola dalla quale si proviene eh, non dà nessun problema assolutamente per le iscrizioni, nessuno si deve sentire in qualche modo in difetto, assolutamente le discipline che servono per svolgere il corso di laurea, vengono anche ripetute. Si fa la matematica, si fa la chimica, si fa la fisica, per portarsi naturalmente a un livello di discipline di base che sia adeguato a un percorso universitario. Quindi non ci sono preclusioni assolutamente. Tre anni di scienze, di un corso di scienze come i nostri, eh, significa fare 60 crediti all'anno per un totale di 180 crediti, eh. quindi sappiate che cosa significa un credito, sostanzialmente un credito eh, corrisponde a circa un giorno di lavoro complessivo, eh, da, distribuito naturalmente, sul quale <ride> ci sono eh, sia ore di lezione, frontali o esercitazioni di laboratorio e una parte naturalmente dedicata allo studio individuale, e 60 crediti, naturalmente, sono un carico didattico che si può svolgere in un anno di, in un anno di lavoro, compresi gli esami, eh, compresa tutta la preparazione, eccetera. E vi dicevo, non ci sono assolutamente preclusioni. L'unica cosa che vi trovate a, a dover svolgere, naturalmente, prima di intraprendere il corso, o anche durante, ci sono diverse sessioni, e lo svolgimento... Di queste di queste attività lo potete senz'altro leggere sul sito del dipartimento sono i test iniziali i test di accesso che non hanno naturalmente una, un, un fine selettivo assolutamente eh? il, il test d'accesso è obbligatorio per tutti e deve essere deve essere svolto con le modalità che ogni corso di laurea naturalmente pubblicizza sui propri canali e serve eh, sostanzialmente serve per conoscere in generale un po' la preparazione e magari poter colmare qualche lacuna se si dovesse presentare, quindi non è il test selettivo sul quale viene stabilito se un ragazzo si può iscrivere o no assolutamente, per noi, noi non abbiamo numero chiuso nei nostri corsi di laurea, ci si può iscrivere serenamente nei tempi indicati dall'ufficio studenti e didattica. Oltretutto l'ultima cosa che, che vi dico, poi le cose più specialistiche le, le presenteranno i singoli presidenti dei corsi di laurea è che questo modo di suddividere il corso di studio in crediti, 60 crediti per ogni anno eccetera, è un modo di allinearsi assolutamente ai corsi di laurea a livello europeo e questa cosa facilita molto anche nell'intraprendere i percorsi Erasmus, quindi in questo modo eh, potete avere senz'altro frequentazioni con altri atenei, ci sono tante possibilità e in particolare i numeri non molto elevati di studenti del nostro Dipartimento permettono spesso di soddisfare molte delle richieste dei ragazzi che vogliono andare a fare un'esperienza all'estero, assolutamente. E quindi per non vi dovete assolutamente preoccupare di queste cose, sappiate che anche i nostri corsi di laurea, pur con questo gravissimo, problema, questo gravissimo problema che ha avuto tutto il Paese, hanno gestito bene la situazione del generale tutto l'Ateneo di Siena. Non è stato facile per nessuno, potete capirlo, però anche in questa condizione di emergenza i, corsi di laurea, i nostri cinque corsi di laurea sono stati portati a termine con un po' di fatica in più, ma con molta abnegazione sia da parte dei docenti ma anche dei ragazzi che hanno seguito le elezioni. Quindi io spero in qualsiasi modo di vedervi numerosi ai nostri corsi per il prossimo anno e qui chiudo, se poi avrete domande, naturalmente siamo disposti a rispondere. Ah, ok, due cose importantissime, Luca mi ha fatto pensare alla, a, a, proprio a questo, eh, qualora eh, qualcuno di voi abbia delle domande in corso d'opera, eh, vedo che siete abbastanza, non abbiate eh, timore, siamo qui per voi, quindi eh, attivate il vostro microfono oppure tramite la chat che trovate in alto eh, a destra, eh, potete rivolgere una domanda, c'è Ilaria Cicerini che eh, farà un po' da tramite, eh, con noi ma ci sono anch'io insomma possiamo cercare di rispondere a tutte le vostre domande. La seconda cosa importante abbiamo recuperato abbiamo guadagnato siamo tre minuti in anticipo quindi vorrei parlarne con Ilaria Corsi che è la responsabile del, del tutorato cioè della eh, dell assistenza è brutto insomma dell'accompagnare dell in itinere gli studenti mentre studiano Supporto. una cosa importante Ilaria di cui parliamo spesso è il rapporto che si instaura gli tra gli studenti dei nostri corsi e i, e i docenti, eh, che è una cosa alla quale eh, tu mi tieni in particolare, insomma, giusto? Sì, assolutamente. Intanto la partecipazione dei nostri tutor oggi lo conferma, c'è un rapporto insomma, non solo di eh, diciamo così, stima reciproca con i ragazzi che ci danno una mano nel sostenere eh, tut tutte le fasi di, diciamo, di inizio, di eh, di, di una carriera accademica eh, ma soprattutto diciamo che i numeri che Siena Hai ha sempre avuto garantiscono un rapporto eh, molto diretto con i nostri studenti generalmente nelle nostre aule il numero è diciamo così non superiore ai 50-60 frequentanti per quanto riguarda le triennali ma anche più basso per quanto riguarda le magistrali quindi si staura un rapporto diciamo diretto per cui conosciamo i ragazzi eh, per nome e creiamo diciamo così una un feedback con loro costante e ci tengo anche a dire che anche per quanto riguarda le disabilità Siena ha un fiore all'occhiello siamo riusciti a guidare con mano casi diciamo così anche abbastanza critici quindi ci teniamo ad avere un rapporto diciamo così aperto diretto di sostegno e di diciamo così di supporto ai ragazzi che entrano nell'Ateneo di Siena io stessa non sono toscana vengo da un'altra regione ma come vedete insomma eh, ho eh, scelto Siena e ci ho lasciato insomma un, diciamo così, la mia, la mia esperienza personale quindi accogliamo abbiamo un'accoglienza eh, 360 gradi che fa di Siena sicuramente un ateneo unico nel suo genere. Sì perfetto spero che ci saranno un, ci saranno un paio di minuti alla fine anche per parlare di Siena perché effettivamente oltre ad essere Uh, seconda a livello nazionale come Atenei Generalisti nelle classifiche del Censis e questa è una cosa particolarmente importante è anche un posto particolarmente adatto, uh, particolarmente adatto per, uh, per studiare quindi va bene, grazie eh, Ilaria e, Ok, um, quello che ha detto Ilaria non significa che l'università è facile l'università non deve essere facile eh, l'università deve essere difficile in modo tale che quando uno finisce e se la può giocare eh, quando, quando esce. Però se si va d'accordo si lavora molto meglio e quindi eh, l'idea che abbiamo è quella di eh, veramente instaurare un rapporto cordiale con eh, tra, tra docenti e studenti proprio per facilitare, eh, per facilitare le cose che altrimenti sarebbero ancora più complicate. Bene, siamo arrivati al punto e adesso veniamo alle parti un pochino più tecniche. Adesso vi elencherò i cinque corsi di laurea per, eh, per, per nome e poi ognuno di loro, ognuno di essi, verrà presentato eh, uno alla volta. Allora, i corsi di laurea triennale, come ha ricordato prima il professor Luca Foresi, sono tre corsi di laurea triennale, è quello a cui si accede direttamente dalle scuole superiori e sono eh, Fisica e Tecnologie Avanzate, scienze geologiche, scienze ambientali e naturali. Adesso eh, proporrei di eh, lasciare la parola ai presidenti dei comitati per la didattica affinché presentino i contenuti eh, culturali, l'offerta didattica di questi tre corsi e successivamente eh, vi elencherò i due corsi di laurea magistrale e proveremo a presentarvi eh, anche quelli. Eh, perché magari è una cosa che se fate le superiori non vi interessa, però è un progetto continuativo che dura cinque anni, non si limita alla triennale, quindi potrebbe essere di interesse anche per voi sapere a che cosa portano eh, le, le, le materie che magari studiate eh, sin dalla laurea triennale. Ok, se siete tutti d'accordo, io lascerei la parola a Pasquale De Logu, a Vera Montalbano e a Lorenzo Bellizzi, affinché presentino eh, per qualche minuto la laurea triennale in Fisica e Tecnologie Avanzate. Buonasera, io sono Pasquale Logu. C'è una domanda pronto? Sì. Ah, proviamo, Pasquale, scusa, proviamo a, a rispondere Bene. a una domanda. Non so se c'è sempre Monica Lenzi, perché mi pare aver visto. Per eventuali e tricolazioni, troviamo elenco documentazione da produrre Uh, sul sito servono certificazioni particolari? Eh, no, no, non serve niente. Allora, il primo passo è quello di iscriversi al portale proprio di Ateneo, prendere le credenziali e eh, fare il login da segreteria online e iniziare il percorso di prematricolazione. È molto semplice, non deve essere allegato niente se non un documento di identità. Solo questo, non c'è da pagare niente, ovviamente questa pre-immatricolazione poi dovrà essere formalizzata al momento dell'inizio delle immatricolazioni che sarà a fine luglio. Per le date di scadenza, tutte queste che vi dico, uscirà a breve il manifesto degli studi. Benissimo, grazie, grazie, grazie per la domanda, grazie per la risposta anche. E Pasquale ti ridò la parola, scusa l'interruzione. Ok, grazie. Quindi io sono Pasquale De Logo, il presidente del Comitato per la Didattica di Fisica e Tecnologie Avanzate e eh, di, intendo darvi alcune informazioni e per questo ho eh, preparato una piccolissima presentazione che ora cerco di condividere con voi. Allora, vediamo un po' una finestra. Benissimo. Ok vede? Sì sì stiamo vedendo regolarmente. Allora qui eh, trovate anche alcuni link, si tratta del link della pagina web eh, relativa al nostro corso di laurea e poi ci sono anche gli indirizzi e eh, mail eh, mio, della dottoressa Montalbano e del dottor Bellizzi. Eh, ci potete scrivere naturalmente se avete bisogno di chiarimenti sul corso <coughs> oppure su quello che diremo. In questa sede. Eh, allora, la nostra sede è, è la Palazzina di Fisica eh, nel complesso San Nicolò in via Roma a Siena, e eh, la maggior parte delle, delle aule dove viene svolta la didattica eh, si trova in questo luogo. Alcuni ambienti sono eh, adibiti ad aule studio. E anche tutti i laboratori eh, didattici e eh, eh, parte di quelli di ricerca hanno sede nella nostra palazzina. Um, il, corso, il corso è eh, un corso triennale, diciamo, quindi dura tre anni, eh, minimo, <ride> eh, alla fine di questi tre anni si consegue il titolo di dottore in fisica e tecnologie avanzate. E i nostri insegnamenti sono organizzati in modo che alla fine di questo corso lo studente abbia acquisito eh, solide basi eh, che gli permetteranno lo svolgimento degli studi più specialistici, tipici delle, eh, delle lauree magistrali in fisica. Allora, cos'è che si impara? Eh, quello che vedete è eh, a grandi linee eh, diciamo, l'elenco degli argomenti eh, trattati nel nostro corso naturalmente eh, gli studenti delle, delle superiori hanno già, ha già visto elenchi di questo tipo, hanno già affrontato lo studio di questi argomenti. E nel nostro corso si ricomincia da capo, si ricomincia da zero, naturalmente con eh, diciamo, tutta la parte del formalismo eh, che serve per trattare opportunamente eh, questi argomenti a livello universitario e quindi utilizzando tutti gli strumenti eh, matematici eh, necessari. Ehm, ecco, per fare questo il nostro corso prevede degli insegnamenti eh, di matematica, quindi per esempio qui è eh, scritto analisi matematica, algebra, eh, che danno le basi per il calcolo differenziale, integrale e vettoriale necessari per lo studio degli argomenti di fisica, e, eh, vedete che insomma una parte molto importante del, del nostro corso è dedicato agli insegnamenti di laboratorio che stanno alla base della formazione del fisico eh, durante le attività di laboratorio eh, viene infatti appreso il modo in cui si fa un esperimento, come si acquisiscono i dati, come si interpretano i dati come si modellizzano i dati, eccetera eccetera eh, oltre a questo, negli insegnamenti di laboratorio vengono eh, sviluppati tutta una serie di strumenti necessari all'attività sperimentale, per esempio l'elettronica, il software di analisi e via dicendo. Eh, alcuni insegnamenti eh, fondamentali affrontano poi gli aspetti più teorici eh, che sono necessari allo studio di certe materie, per esempio alla comprensione eh, della, della meccanica quantistica. Allora, eh, oltre a, a, a questo che vi ho raccontato, insomma, che è il percorso comune di tutti gli studenti che fanno, che fanno fisica, il singolo studente ha la possibilità di eh, approfondire delle materie più specialistiche che lo interessano. Eh, e questo avviene tipicamente inserendo nel proprio piano di studi, quindi quello personale degli insegnamenti a scelta, quindi è previsto l'inserimento di questi insegnamenti al secondo e al terzo anno. Eh, inoltre eh, lo studio di una materia più specialistica avviene anche durante eh, il cosiddetto tirocinio formativo eh, che è previsto al terzo anno, eh, il quale tirocinio può avvenire all'interno dell'università ma anche all'esterno, per esempio in delle aziende oppure in dei laboratori anche internazionali, molti nostri studenti. Eh, fanno dei tirocini in laboratori internazionali, per esempio il CERN di Ginevra, e, eh, e poi l'approfondimento la, eh, diciamo di materie più specialistiche avviene specialmente nella preparazione della prova finale, che nel nostro caso consiste eh, nella, in una tesi da discutere davanti a, uno, a una commissione di laurea. Durante il tirocinio e durante la tesi lo studente è tipicamente a stretto contatto con uh, docenti e ricercatori su argomenti di ricerca attuali, quindi non sulle cose che si trovano uh, nei libri o non solo, ma uh, sulle cose su cui si sta uh, sperimentando in questo momento. Uh, alla fine di tutto questo percorso, che complesso diciamo è impegnativo eh, non direi difficile nel senso che eh, difficile diventa una cosa quando non la si vuole fare eh, o, o, o se non si ha abbastanza interesse diciamo comunque che è impegnativo alla fine di questo percorso i nostri studenti eh, avranno acquisito eh, le solide basi di cui parlavamo insomma e quindi le conoscenze avranno acquisito gli strumenti e soprattutto avranno acquisito un metodo, eh, un metodo di studio, ma soprattutto il metodo scientifico, eh, queste componenti eh, aprono eh, alle opportunità di cui ora vi parlerà eh, la dottoressa Vera Montalbano. Levi per favore la presentazione, così posso mettere la mia? Allora, interrompi. Grazie. Allora, non vi spaventate se vedete comparire dei numeri perché in realtà ho moltissime slide per eventuali risposte a domande. Allora, la cosa di cui, in cui vorrei spendere un paio di parole è il ruolo del fisico nella società. Cioè, perché uno dovrebbe studiare fisica? Cosa va a fare un fisico? Però un fisico può fare tante cose. Nel passato... Essenzialmente in fisico si interrogava sulla natura, sul fenomeno naturale e cercava di descriverli quantitativamente. Nella società moderna in realtà nel, la figura del fisico è diventata essenziale soprattutto grazie alla, allo sviluppo della tecnologia. Ma in quella attuale è ancora più importante perché è un, la nostra società si preoccupa di, eh, cioè si muove attraverso lo sviluppo di, e la trasmissione di conoscenze. E in questo il, la formazione che viene data al nostro corso di laurea è estremamente versatile. Da questo punto di vista il fisico si potrebbe definire un artigiano del cambiamento, cioè una persona che affronta dei problemi, è esperta nel problem solving, cioè identifica un problema, cerca le informazioni per capire come questo problema può essere affrontato, eh, seleziona delle idee che gli sembrano sensibili e importanti, eh, costruisce un modello e poi fa, costruisce anche delle situazioni sperimentali, cioè sperimenta un modo, trova un modo per capire se questa modellizzazione della realtà è sensata oppure no. E a quel punto, dalla valutazione dei risultati, questo si innesca questo circolo virtuoso che si può applicare in moltissimi contesti e che diventa particolarmente utile sicuramente nella ricerca questa è un po' una panoramica estremamente veloce di tutti i settori in cui un fisico può trovare poi una collocazione lavorativa, sicuramente la ricerca scientifica di base presso l'università e gli enti di ricerca, ma poi anche ricerca e sviluppo invece nel, nell'ambito di enti sia pubblici che privati o anche di industrie, e, oppure anche per esempio di valutazioni del rischio, del rischio finanziario, eh, dove serve lo sviluppo, la capacità di saper sviluppare modelli fisico-matematici di sistemi estremamente complessi. Nella penultima crisi finanziaria, quella del 2008, i modelli sviluppati da, dai fisici che si occupano di queste, di queste tematiche sono stati estremamente utili. Un altro aspetto è quello invece delle attività di certificazione. In particolare, il nostro corso di laurea è attrezzato, cioè si possono scegliere fra, eh, i cor, fra i corsi a scelta, un corso di acustica che consente, secondo la normativa, eh, nazionale e regionale, di poi iscriversi all'albo dei tecnici specializzati in acustica che permettono poi, eh, con la possibilità poi di fare certificazioni in questo ambito su rumori e quant'altro, sviluppando quindi una, una professionalità di tipo... Eh, ehm, da libero professionista e che comunque si può già fare alla fine della, della laurea triennale. La richiesta eh, della norma è che ci sia un, una laurea triennale nella classe giusta, tra cui ci sono anche la classe di fisica e eh, alcuni specifici laboratori eh, dedicati all'acustica che noi nel nostro corso di laurea abbiamo attivati. Altri posti, un altro grosso settore in cui i fisici si possono impiegare è in medicina, quindi presso il Servizio Sanitario Nazionale, certamente non con la laurea triennale, cioè il percorso deve proseguire con una laurea specialistica e poi con una scuola di specializzazione in fisica medica. Va bene, nell'industria ovviamente poi si possono fare un sacco di cose, lo stesso anche le tecniche della costruzione. Eh, L'ultima cosa che vorrei dire è più una cosa tecnica legata sempre all'iscrizione. Eh, Gianluca ha, ha nominato... Oh, il test d'accesso. Allora, il test d'accesso è da qualche anno obbligatorio per tutte per tutti gli studenti che si iscrivono all'università, in particolare ai corsi scientifici. Eh, noi facciamo due sessioni a settembre e a novembre con test a risposta multipla, fatti di due, sono due moduli, matematica di base, base, fisica, matematica avanzata e problem solving, ognuno di 20 domande. Questo è il modo con cui vengono dati i punteggi, c'è una soglia minima, se questa soglia minima viene, viene superata, non viene dato nessun tipo di eh, obbligo formativo aggiuntivo, cosiddetti OFA. Eh, ehm, allora, il test si può fare da noi e non si può fare in modo anticipato, si può fare solo a settembre e novembre, oppure può essere fatto in, in, possono essere fatti test analoghi, tipo per esempio i test del CISIA, che invece vengono erogati anche in modalità anticipata, cioè prima dell'autunno, dell oppure anche test analoghi fatti in altre università, se eh, il risultato viene formalizzato e presentato al, al comitato della didattica, noi riconosciamo, previo controllare che i contenuti siano quelli che ci interessano, eh, il punteggio ottenuto altrove. Se però non si riescono a superare questi, questa soglia minima, si ottiene un obbligo formativo aggiuntivo, che però non deve in nessun modo scoraggiare gli studenti. Cioè può succedere che uno abbia fatto una scuola superiore dove ha acquisito tantissime conoscenze e competenze, però magari un qualche argomento non è stato curato con, eh, con la cura che è necessaria per seguire agevolmente i nostri corsi di studio. Allora quello che noi facciamo è con questo test segnaliamo allo strumento che ci può essere una problematica e forniamo però anche subito degli strumenti per poter ovviare al più presto a questa problematica che sono due, un costo di sostegno di matematica di base che quindi se uno non supera il primo modulo oppure il cosiddetto laboratorio contestualizzato che forniamo eh, entrambi questi, questi strumenti vengono forniti tramite il piano lauree scientifiche presso il dipartimento e comunque questi corsi forniscono degli strumenti che agevolano comunque la, lo studio ai nostri iscritti e quindi tutti gli studenti sono fortemente consigliati a seguire queste, queste attività eh, di supporto in queste attività ci dà ovviamente una mano il nostro studente tutor che in questo caso è Lorenzo e che eh, avete sentito prima dal professor Foresi noi non abbiamo la laurea magistrale in fisica qui a Siena e quindi il nostro studente tutor in realtà è uno studente di dottorato quindi fortunati i nostri iscritti che hanno lo studente anche un po' più <ride> con una base eh, una po più di esperienza via eh? Con un po' più di esperienza. Ecco, con un po' più di esperienza, c'è cioè un po' più solido come... Eh, okay. come... ok, volevo forse dire, passare la parola un attimo a Lorenzo per concludere. Sì, per... Se vuoi puoi concludere velocemente. Sì, ciao a tutti, io sono Lorenzo, lo studente tutor di fisica e come ha detto la dottoressa Vera, io appunto ho il compito di aiutare gli studenti o nel test d'accesso, per passare poi il test d'accesso, oppure anche per colmare alcune lacune che magari si, hanno gli studenti in, alcune, eh, in alcuni corsi. E inoltre il mio compito è anche quello di aiutare i ragazzi del primo anno, eh, dato, che vengono, dato che si trovano in questo ambiente nuovo che è l'università, quindi per eh, sapersi orientare in questo ambiente universitario, e sia, soprattutto quelli del terzo anno che devono scegliere eh, gli esami, dei corsi, per poi indirizzarsi appunto per poi andare a fare la magistrale. E questo è il mio compito praticamente da studente tutor. Benissimo. credo di fare veloce. Grazie, grazie. molto importante eh, la, la figura degli studenti tutor. Passerei velocemente a un altro corso di laurea triennale. I tre corsi di laurea sono diversi tra di loro, ovviamente. Sono alternativi, è chiaro. Eh, ora parliamo... Eh, della offerta della sezione di scienze della terra e il corso di laurea si chiama scienze geologiche e lascio la parola al presidente del comitato per la didattica che è il professor Franco Talarico. prego. Eh, buonasera a tutti, sono appunto Franco Maria Talarico, sono attualmente il presidente del comitato unico che governa, gestisce i due corsi di laurea e tra questi la laurea eh, triennale di scienze geologiche. Eh, vorrei presentare, eh, se eh, vedo che c'è... Eh, se Vera, se puoi togliere la condivisione delle diapositive? Sì, intanto eh, faccio un riferimento a, immediato agli sbocchi occupazionali, eh, proprio perché eh, il nostro ospite giornalista di Green Report eh, mi ha richiamato Uh, due punti. Eh, uno, se ricordate, ha uh, menzionato chiaramente come eh, i nostri dispositivi ad alta tecnologia, smartphone, computer eh, e tutto ciò che ci sta intorno al nostro ambiente urma, urbano è fatto di trasformazione di eh, materia e eh, ovviamente le conoscenze eh, le conoscenze di fisica di chimica di biologia per la gestione dell'interazione eh, degli organismi viventi rispetto all'ambiente nell'ambiente ci sono le rocce e i minerali c'è il suolo e eh, la geologia in sostanza già con la sua laurea triennale eh, prepara la figura professionalmente eh, più preparata nell'affrontare la trasformazione eh, delle materie eh, prime. E questo è un punto molto importante ora eh, che si riconosce che l'ambiente lo dobbiamo salvaguardare, dobbiamo fare operazioni di economia circolare, eh, di recupero per esempio dei metalli. Eh, questi aspetti sono... Eh, veramente in primo piano eh, anche negli sbocchi occupazionali del nostro laureato che è, è, può anche andare a fare una libera professione iscrivendosi all'ordine dei geologi eh, nella categoria eh, junior. Devo dire che tipicamente il nostro laureato triennale eh, parte eh, e entra in un percorso più lungo che è quello delle, eh, della carriera avanzata con la laurea magistrale. Eh, um, vado a, a, a, a presentare ora, è brevissima, non vado nelle parti tecniche perché saranno sicuramente eh, accessibili. Um, e... Parto da un altro spunto, sempre del nostro ospite, perché eh, il nostro ospite ha menzionato eh, l'ambiente e su Green Report, il nostro ospite è un giornalista di Green Report, e mi sono ricordato che abbiamo un'attenzione una di Green Report anche re, rispetto a una ricerca che ha coinvolto anche eh, a quel tempo dei ragazzi eh, che eh, hanno fatto con noi la laurea triennale e, e una ricerca che ci portò in Antartide scoprendo delle foreste e, e questo è un, un percorso che vede per esempio eh, Michela qui eh, con noi oggi, nostro tutto a proseguire eh, non sull'Antartide ma su una carriera di dottorato, quindi nell'ambito della, della ricerca. Vengo alla parte più tecnica, ehm, sposto, se è visibile me lo auguro, la nostra sede è in strada del Laterino nella bellissima città eh, di Siena, Quindi vedete la facciata, eh, vado alla successiva se me lo consente. Bene, la laurea triennale è appunto ha uh, tre anni, eh, il primo ve lo presento, eh, forte e necessaria base eh, con i contenuti efficaci eh, di materie che eh, sapete eh, e avete, avete sviluppato nel vostro percorso nella scuola secondaria, quindi la matematica, la chimica e anche la fisica, con eh, le materie di caratterizzazione geologica, quindi la geologia, la mineralogia e la paleontologia. In questo ambito eh, diciamo, si formano le basi, eh, basi che eh, portano il nostro studente a confrontarsi eh, con esperienze eh, di eh, terreno in campagna, eh, la, eh, prendere confidenza con la cartografia degli elementi del territorio, con eh, i minerali, con eh, i fossili. Eh, Proseguendo al secondo anno, eh, bene, si aumenta, diciamo, la patrimonio di conoscenza con altre materie della geologia delle scienze geologiche quindi la fisica terrestre la petrografia la geochimica le geologie più specializzate diciamo agli, agli aspetti strutturali oppure agli aspetti di stratigrafia come sono fatte le successioni sedimentari strato su strato, quel formidabile archivio eh, di indicatori eh, di vario tipo, anche eh, fossili, ma non solo, eh, che ci informano sugli ambienti del passato. Quindi a varie scale, sia temporali che di spazio, eh, si esplora il pianeta, e eh, lo si fa poi anche con un primo passo nel campo delle applicazioni con la geologia applicata eh, sia per quanto riguarda eh, la geologia applicata alle, eh, alla, alle, agli aspetti eh, di eh, eh, eh, quelli caratteristici diciamo della ingegneria delle costruzioni o della stabilità dei versanti che non anche alla idrogeologia, quindi alla risorsa acqua. al terzo anno abbiamo eh, riorientato negli ultimi anni eh, i contenuti verso una m, dominante di tipo esperienziale, quindi molto molto tempo, quasi la totalità tranne eh, du, due o tre eh, materie che vengono comunque anche queste erogate in forma prevalentemente eh, tipo esercitazione oppure escursioni, il terzo anno appunto è dominato da, esper da esperienze pratiche di laboratorio con una varietà di laboratori in vari campi che vanno dalla uh, fotogeologia che è la disciplina uh, diciamo, di interfaccia tra noi qui sul pianeta e i satelliti eh, con la, il laboratorio di geomeccanica che riguarda i test fisico-chimici e meccanici sulle rocce e altri laboratori su rocce e minerali, anche di interesse applicativo. Il secondo semestre ha dei eh, contenuti che invece si es esplicitano prettamente in campo, in campagna. E qui vediamo all'opera alcuni dei nostri studenti, anche della laurea triennale, succede, eh, qui sono al, al lavoro su delle carote di sedimenti in Australia. Eh, che c'è di più? Eh, ci sono, come diceva il collega Luca Tuoresi, eh, in complesso 180 crediti da acquisire, circa 60 crediti per ogni anno e nel terzo anno c'è una scelta di alcuni tra questo pacchetto di eh, esami e di eh, materie che vedete spaziano dall'archeometria alla geologia dei sistemi geotermici alla stratigrafia dei giacimenti preistorici ai cicli astronomici eh, quindi vari contenuti, varie metodologie eh, che possono essere spese eh, per una, diciamo, eh, propria personale so, eh, eh, raggiungimento dei propri, dei propri eh, obiettivi formali. Eh, Franco, hai finito? Possiamo procedere? Io ho finito. Va bene, allora ti, ti ringrazio per questa panoramica che hai fatto delle, delle scienze geologiche a beneficio di coloro i quali ci seguiranno eh, seguiranno o, o esploreranno eh, la registrazione di, questa, uh, di questo incontro, stiamo presentando i nostri corsi di laurea triennale, abbiamo appena presentato Uh, il corso di uh, Fisica e Tecnologie Avanzate, poi quello di Scienze Geologiche, quindi se siete interessati a uno di questi due corsi basta riavvolgere il nastro per usare un'espressione molto moderna, se volete, e eh, ascoltare quelli, altrimenti uh, adesso è la volta delle Scienze Ambientali e Naturali che presenterò io con l'aiuto di uh, Sofia Forconi e Riccardo Fedeli, che sono Uh, I nostri studenti tutor e di Laria Corsi, eh, dalla professoressa Ilaria Corsi, che eh, perché ci occupiamo insomma delle, eh, della conoscenza ambientale per i nostri studenti. Eh, il presidente del corso di laurea è Silvia Casini che oggi è impegnato in altre questioni essenzialmente burocratiche quindi non è potuta essere, eh, essere con noi. Eh, io eh, non condividerò la, una presentazione perché non ho grosse cose da uh, farvi vedere salvo l'elenco dei degli esami che potete comunque consultare sulla web page del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, ho ripetuto il nome del, del Dipartimento perché è, è difficile, eh, però vorrei partire con, eh, con un gol a porta vuota. Eh, dal, da ciò che sta avvenendo in questi ultimi giorni, ma ciò che sta avvenendo eh, nel mondo da, da tempo eh, l'importanza di studiare l'ambiente è palese e l'importanza di avere nella nostra società persone preparate nella conoscenza della base sulla quale noi poggiamo i piedi e della vita che ci ospita è assolutamente fondamentale. Quindi è importantissimo studiare l'ambiente. Non ci possiamo permettere di fare errori dovuti all'ignoranza nel prossimo futuro. Quindi sono sempre più necessarie figure professionali che conoscano le dinamiche degli ecosistemi, che conoscano eh, la vita sulla terra, che conoscano le specie animali e vegetali e un sacco di altre cose che ovviamente si imparano all'università. Purtroppo si arriva all'università con, eh, con un abbrivio, con una spinta dalle scuole superiori non così accentuata nell'ambito delle conoscenze ambientali, penso per esempio all'ecologia che non viene fatta così eh, approfonditamente, però eh, ci sono tanti appassionati e tanti appassionati tra i ragazzi che possono eh, soddisfare le proprie esigenze conoscitive e la loro curiosità, i ragazzi hanno molta curiosità eh, studiando appunto questi aspetti. Eh, vorrei partire con una questione molto attuale che riflette la necessità di occuparsi di questi temi. Eh, ci sono alcuni esperimenti in atto sulla Terra, eh, e ve ne posso citare tre, che hanno una particolarità. E Questi tre esperimenti sono il fatto che stiamo perdendo biodiversità, cioè stiamo intaccando una delle strategie vincenti che la natura ha adottato da sempre, cioè diversificare. E questo è molto importante perché la biodiversità costituisce il puzzle su cui è costruita la vita. Eh, poi siamo affetti, siamo invasi da una, eh, influenzati da una pandemia, eh, cioè c'è cioè un virus che si sta spargendo in tutto il mondo e non fa sconti a nessuno. E poi c'è eh, l'elemento più eh, eclatante, più importante, che è quello dei, cambiamenti climatici che stiamo vivendo, malgrado ci sia qualcuno che continua a negarlo. C'è un ciclone che si sta avvicinando al Bangladesh e probabilmente sin da domani provocherà dei danni terribili a quella popolazione già martoriata per sua natura, ma anche per, per le sue condizioni socio-economiche, ma anche per il Covid, per, per il coronavirus che li sta colpendo. Questi tre esperimenti cosa hanno in comune? Sono tre esperimenti che avvengono in un laboratorio particolare che è il globo totale sono tre, tre cose che stanno avvenendo su tutta la terra contemporaneamente e quando uno fa un esperimento bene o male conosce il suo laboratorio conosce gli strumenti conosce le dinamiche conosce le persone che entrano le persone che escono nel momento in cui noi abbiamo a che fare con un esperimento a livello globale il nostro laboratorio che è la terra non lo conosciamo adeguatamente e quindi non sappiamo che cosa può avvenire fuori da quello che stiamo, a cui stiamo andando incontro. Ecco, chi si occupa di scienze ambientali ha il compito di capire meglio queste dinamiche e quindi ha anche una certa responsabilità. È un lavoro che bisogna fare con grande, con grande passione, ma comporterà eh, nel futuro grandi vantaggi per la nostra specie, soprattutto in termini di sopravvivenza. Le caratteristiche e gli obiettivi generali del corso di laurea in scienze ambientali naturali, corso di laurea triennale alla quale si accede eh, finito, eh, finita la scuola superiore è eh, il consolidamento di un, del background scientifico di base che uno può avere eh, più o meno accentuato a seconda della scuola da cui proviene, però si ricomincia da capo come ha detto prima Luca Foresi, quindi nessun problema e quindi stiamo, pensando delle, uh, stiamo parlando delle materie di base, della matematica, della fisica e della chimica, eh, le quali per chi vuole... Ehm, sono supportate da dei corsi di allineamento e di affiancamento prima e durante i corsi veri e propri che sono possibili grazie al cosiddetto piano lauree scientifiche cioè eh, abbiamo la possibilità di integrare questi insegnamenti con delle persone che eh, possono eh, approfondire alcuni aspetti qualora durante il corso non fossero chiari a, agli, agli studenti quindi c'è anche eh, il tentativo di Uh, come dire, di far accedere uh, uno studente de, che esce dalla scuola superiore in maniera abbastanza soft a materie che oggettivamente non sono le più facili uh, da proporre, la matematica, la fisica e la chimica, però la matematica, la fisica e la chimica servono, non si può fare a meno di conoscerle perché poi uno con quelle basi poi dopo può divertirsi. E uso divertirsi non a caso perché effettivamente se uno è un po' appassionato e ha degli strumenti in mano e li sa usare, ovviamente può trarre eh, maggiore soddisfazione. Eh, sin dal primo anno, ma ovviamente la cosa si accresce negli anni successivi, eh, si comincia ad acquisire i principi e gli elementi fondanti delle discipline naturalistiche ambientali che sono la biologia, la zoologia, la botanica, la la geologia e eh, eh, eh, le loro eh, diverse sfaccettature, perché potete, come potete immaginare ce ne sono tante da sapere eh, e c'è la possibilità eventualmente di approfondire una cosa piuttosto che un'altra. Contemporaneamente, eh, come potete immaginare, eh, gli esseri viventi, eh, gli, gli esseri umani non solo, ma gli esseri animali, vegetali, eh, gli elementi biotici, i cicli interagiscono tra di loro, quindi servono anche delle discipline che, mettano, che, che raccontino eh, le relazioni tra questi elementi. Ce n'è una, la principessa di tutte le discipline che si chiamano sistemiche, che è l'ecologia, alla quale eh, nel corso di eh, laurea in scienze ambientali e naturali eh, viene riservato un posto di riguardo, anche perché l'apprendimento delle conoscenze ecologiche durante la triennale spalanca le porte poi per la, per la laurea, uh, per la laurea ma magistrale uh, infine uh, c'è la possibilità di acquisire metodologie e tecniche di base per la collezione la gestione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati uh, ambientali, quelli che vengono raccolti direttamente sul campo e qui ci sono due aspetti fondamentali il primo è quello tecnico quello della statistica, dell'informatica, dell'analisi ambientale. Il secondo è quello pratico, perché durante il corso di laurea in scienze ambientali e eh, naturali gli studenti vengono coinvolti in attività pratiche sin dal primo anno, eh, con escursioni, esercitazioni, attività di laboratorio che nel corso degli anni eh, aumentano di eh, frequenza uno acquisisce sempre più dimestichezza e quindi viene, può essere coinvolto in maniera più eh, fattiva nella, nelle, attività, nelle attività pratiche. Eh, quindi essenzialmente è un corso di laurea molto variegato che ha anche come caratteristica il fatto che man mano che viene eh, svolto, eh, eh, ogni studente può sviluppare dei gusti, delle preferenze e quindi soprattutto nel terzo anno c'è la possibilità di scegliere tra un menu più ampio di que... del numero di esami che serve di studi che si possono fare e lo studente può eh, scegliere i corsi che eh, ritiene più opportuno ovviamente questa scelta non è eh, senza, senza limiti però entro certi limiti c'è la possibilità di soddisfare le curiosità che nel corso del tempo eh, si sviluppano il consiglio che io do sempre è quello che man mano che si fa all'università Bisogna cercare di farsi di lasciarsi meravigliare da quello che uno uh, affronta nel corso del, nel corso del tempo. Uh, a questo punto, se Ilaria Corsi, la professoressa Corsi, e uh, Riccardo e Sofia, i nostri studenti tutor, vogliono aggiungere qualcosa, lascio loro la, la parola volentieri. Sì, ragazzi, ditemi voi, se no dico qualcosina io, eh, ho piacere che, direte, che diciate anche voi qualcosa in merito. Volevo ricordare solo ai ragazzi che ci ascoltano che si è istituito questo corso di laurea in scienze ambientali già vent'anni fa quindi non ci stiamo inventando nulla di nuovo ma siamo stati un po' pionieri nel capire che eh, lo studio dell'ambiente e delle problematiche ambientali aveva bisogno di, lo, di un laureato che ne conoscesse le dinamiche e soprattutto che come ha detto il collega Federico mettesse insieme tutti i pezzettini dalla geologia alla chimica alla botanica alla zoologia e alla madre di tutte, che è l'ecologia, no? che le mette tutte insieme. Quindi Sera ha una bella esperienza in questo senso. I corsi di laurea sono molto eh, diciamo così, tematici e anche strettamente legati a delle problematiche attuali. Ci occupiamo di plastiche, ci occupiamo di nanomateriali, ci occupiamo di inquinanti emergenti. Ci occupiamo anche di un inquinamento che in questo momento, diciamo così, spesso viene anche collegato ai problemi delle pandemie e soprattutto all'abbassamento e alla riduzione della biodiversità. Quindi Siena si è evoluta con un corso di laurea che davvero, questo spero che i ragazzi che adesso chiedo, insomma dicano la loro, è competitivo anche in un campo internazionale, quindi dà questo, questa possibilità di poter affrontare un percorso per cui non si è ambientalisti, ricordatevelo sempre, ma si è laureati in scienze ambientali, che vuol dire che si è in grado di comprendere le problematiche che riguardano l'ambiente naturale e di avere gli strumenti per poterle identificare e risolvere, trovando anche delle soluzioni che siano compatibili e soprattutto sostenibili eh, a Sena c'è anche eh, diciamo così una particolarità che è quella di due scuole molto importanti quella della sostenibilità e dell'ecologia applicata che hanno più di 30 anni di tradizione per cui queste parole eh, da noi hanno diciamo così, una, un bagaglio di esperienza e di ricerca enorme che vi garantisco insomma solo il nostro Ateneo nel panorama italiano eh, è in grado insomma, di offrire questo ovviamente siamo un po' autoreferenziali ma siamo qui oggi Apposta per farlo. Quindi lascio la parola ai miei studenti Laria e a Federico se vogliono aggiungere qualcosa. Loro ovviamente hanno fatto eh, e si sono laureati già in scienze ambientali e naturali da noi. Sì, un pensiero, Riccardo e Sofia, se volete lasciarlo rapide, rapidamente, grazie. A Sofia, scusate. Sì, come avete detto entrambi, il corso è ampio, variegato, però è specifico e permette di. Di applicare conoscenze sia al laboratorio, ma toccare con mano la natura, visto che sono presenti all'interno del corso di laurea materie che permettono delle escursioni, e sono comunque caratterizzanti e arricchiscono le conoscenze <coughs> tecniche specifiche che uno studia andandole a toccare con mano. Sofia. E io volevo appunto sottolineare l'importanza del poter scegliere soprattutto a certo anno Materie uh, a proprio piacimento appunto perché al di là del piano dei studi uh, diciamo base per tutti ognuno poi può uh, spaziare anche all'interno dell'Ateneo uh, quindi anche in altre, in altre aree appunto in altre discipline e poi voglio ricordare di se qualsiasi problema di contattare i noi tutor eh, noi siamo a disposizione anche ora online uh, uh, all'indirizzo mail oppure se ci volete contattare telefonicamente, insomma noi, noi ci siamo. Ecco. Sofia te lo ricordi l'indirizzo mail degli studenti tutor così eh, perché, perché i ragazzi che ci seguono probabilmente non sono universitari però possono, possono eh, contattarvi eh, comunque. Eh, non mi ricordo se l'hai lo scriviamo va bene lo, scrive, lo scrivetelo, scrivetelo in, in chat va bene eh, ok adesso anche una domanda proprio sì, sì sì ho visto eh, allora la, la domanda è quanto mai pertinente e una Uh, diciamo una, una risposta unica eh, facendo l'elenco delle cose che allora la domanda innanzitutto era sugli sbocchi lavorativi delle scienze ambientali, chiaramente una risposta unica con un elenco di lavori che si possono fare nel momento in cui uno eh, si laurea in scienze ambientali e naturali ovviamente non si può dare perché i tempi cambiano e eh, la cosa che vi posso dire è che nel corso del tempo, quindi risponderò ma non risponderò a questa, a questa domanda, intanto Riccardo ha messo eh, la mail degli studenti tutor che vi invito anche se, se, se non siete universitari a contattare è tutor.dsfta.unisi è, è quasi impossibile ricordarselo quindi lo ripeto così ve lo segnate tutor.dsfta senza il punto, mi è partito, lo riscrivo .unici. è senza chiocciola, gmail Ok riscrivilo allora meglio. Uh, allora stavo dicendo non è possibile fare un elenco, i tempi cambiano, nel corso del tempo stanno aumentando gli investimenti del settore pubblico e del settore privato in ambito ambientale, il che significa che eh, le imprese si stanno attrezzando, bisogna essere pronti, bisogna essere in gamba, bisogna essere svegli, informarsi perché chi sa di ambiente sicuramente eh, ma non solo di ambiente. Io voglio accomunare a questa eh, tendenza anche coloro che si laureano in scienze geologiche e coloro che si laureano in fisica perché i, i tempi si stanno evolvendo molto velocemente e quindi pensate ad esempio al fatto che Covid permettendo la, la, la Commissione europea ha stanziato una quantità enorme di miliardi per un'operazione che si chiama Green Deal, cioè una, una riconversione ecologica di un sacco di settori produttivi che compatibilmente con i tempi, con i soldi che verranno erogati, con le modalità eccetera eccetera, eh, però eh, testimoniano l'attenzione per, eh, per questi temi. Che significa che non si va sul sicuro come non si va sul sicuro iscrivendosi a qualsiasi, altra, a qualsiasi altro corso di laurea, però le cose sono un po' diverse rispetto a qualche anno fa e noi speriamo che questo eh, si eh, mantenga anche nel, nel futuro. Eh, a questo punto eh, dobbiamo andare un po' veloci perché abbiamo una ventina di minuti. Volevo semplicemente fare un, un cenno di un minuto alle due lauree magistrali. Perché? Perché le lauree magistrali sono la continuazione delle lauree triennali che vi abbiamo descritto in modo abbastanza ampio e siccome la prima che vi voglio descrivere è ecotossicologia e sostenibilità ambientale che è quella che viene successivamente alle scienze ambientali e naturali vi dico semplicemente che a tutto quello che abbiamo spiegato prima sulle scienze ambientali e naturali la nostra laurea magistrale che è unica in Italia e è stata secondo me la prima ad avere la parola sostenibilità nel suo titolo in, inserisce eh, in, negli studi che si svolgono nelle scienze ambientali e naturali, l'uomo, una specie un po' invadente, un po' pericolosa, tanto che in questi ultimi giorni, appena noi ci siamo scansati perché ci hanno chiuso in casa, la natura ha ripreso un po' i suoi spazi e si è dimostrata eh, eh, tutta la sua potenza. Siamo anche in primavera, quindi la cosa è stata molto propizia, però abbiamo visto piante, animali da tutte le parti, acque cristalline, nella laguna di Venezia, eccetera. Quindi eh, il fatto di considerare la nostra specie all'interno eh, del sistema ambiente che abbiamo studiato nella triennale è una cosa assolutamente eh, ottima e siccome il titolo anche qui è abbastanza improponibile, cioè ecotossicologia e sostenibilità ambientale, la spiegazione è che deriva da due scuole vecchie di 30 anni, ma vecchie solo a, a parole perché siamo giovani molto pimpanti, eh, che studiano rispettivamente gli aspetti eh, delle relazioni tra uomo e ambiente dal punto di vista microscopico, l'ecotossicologia, e dal punto di vista macroscopico, che è la sostenibilità, senza trascurare il fatto che il trade union, cioè il punto di contatto, è l'ecologia, che è eh, la, la, la madre di tutte le discipline di, eh, eh, per, per cui ci occupiamo di ambiente. Lascio la parola per due minuti per la laurea magistrale geoscienze e geologia applicata non so se a franco o a luca eh, e poi riprendiamo con la nostra con il nostro incontro quindi ah, abbiamo sì, le domande bene. le vedo non le vedo ah eccola chiara ci chiede qualora si fossi indecisi tra geologia e scienze ambientali potete confermare che scienze ambientali poi è più sbocchi per una magistrale o per il mondo del lavoro no non te lo confermo eh, ci sono tante cose che si possono fare facendo l'una o l'altra. Eh, eh, Luca e Franco, ditemi se sbaglio, eh, eh, c'è un vantaggio, eh, il fatto che cominciando qui da noi nel nostro dipartimento con l'una o con l'altra, siccome i corsi mo, molti corsi sono in comune nel primo anno, uno ha la possibilità di informarsi molto bene su quello che saranno gli anni successivi e poi eventualmente scegliere continu di continuare con la laurea che ha scelto oppure passare all'altra chiedo a luca e a franco di confermare questa, questa cosa sì, eh. posso rispondere io o franco lo stesso sì, assolutamente credo. sì assolutamente sì il primo anno fra scienza ambientale e scienze geologico è quasi completamente condiviso e c'è cioè la possibilità di passare da un corso all'altro naturalmente se durante l'esperienza del primo anno un ragazzo si rendesse conto di essere più portato verso una disciplina o l'altra perché la chimica, la fisica, la matematica, anche la geologia, la mineralogia sono discipline che al primo anno vengono erogate in comune su entrambi i corsi di laurea quindi sono due corsi che partono proprio in parallelo, assolutamente se Franco vuole aggiungere qualcosa naturalmente No, è esattamente così, sì. quindi c'è una eh, ovvia flessibilità. Eh, la laurea magistrale della quale vi do un flash, eh, tra l'altro, non è infrequente eh, anche per noi avere delle, delle, delle richieste di laureati di, di scienze ambientali e penso valga anche alla, alla, alla rovescia, ecco. Io Uh, sostanzialmente uh, il percorso uh, che eh, riguarda l'andare avanti con la geologia, con questa laurea uh, che si chiama Geoscienze e Geologia Applicata, uh, si prosegue eh, l'acculturamento in termini molto professionalizzanti e molto... Mh, molto focalizzati alle applicazioni, sebbene rimanga come nel titolo Geoscienze eh, un'anima scientifica che poi trova anche eh, espressione in eh, percorsi di formazione durante i due anni in intesi in, in tirocini anche nel mondo della uh, ricerca non applicata. Eh, io non vado nei dettagli ma prima facevo riferimento alle materie prime, alla risorsa acqua, alle risorse rocce e minerali che sono la base eh, un po' di tutte le infrastrutture e anche eh, sappiamo bene il suolo quanto lui risenta diciamo, della geologia eh, del eh, substrato roccioso ecco che il primo anno si delinea con una serie di insegnamenti che con la geochimica con una geologia tecnica con una geofisica applicata e con un corso che si chiama georisorse dove ci sono elementi di mineralogia e di idrogeologia applicata e ambientale eh, si costruisce chiaramente su precedenti eh, esperienze e, e i contenuti eh, di laurea triennale in campo prevalentemente geologico ma non esclusivamente geologico e si costruisce su questo un percorso di acquisizione di migliori e più affinate metodologie e anche l'apprendimento di tecnologie questo trova la sua maggiore espressione nella prosecuzione intanto nel primo anno Uh, abbiamo anche in questo caso una serie di insegnamenti eh, che eh, lo studente eh, sceglie eh, tra alcuni già definiti che spaziano come vedete anche in questo caso tra eh, il mondo dei beni culturali, il mondo della geotermia, il mondo anche della, uh, delle prospezioni preistoriche a, um, altri due che possono essere scelti dallo studente in qualsiasi offerta esistente in Ateneo. E che cosa succede? Con il primo anno ci si avvia verso un percorso che abbiamo definito, eh, diciamo, AY, perché eh, ci si trova, e lo studente può optare, in un curriculum che si chiama pianificazione territoriale che ha una forte connotazione eh, di, eh, di attenzione nei, nei, rispetto ai rischi, ai rischi sismico, al rischio per, eh, purtroppo sappiamo, l'80 o più per cento dei nostri territori comunali ha problemi gravi di stabilità dei versanti eh, frane, eh, ma ci sono tematiche qui, vedete, connesse con, esse, eh, con eh, in generale una pianificazione eh, che ha a che vedere eh, con eh, la corretta, mi auguro e ci auguriamo tutti, eh, corretta gestione del territorio e delle sue infrastrutture. Eh, C'è eh, in parallelo eh, il curriculum invece Geotecnologie che eh, lo studente può scegliere il primo, pianificazione territoriale, è ne, nella sede di Siena eh, e, e il secondo, questo, è invece offerto nella sede eh, didattica, distaccata di San Giovanni Valdarno, presso il centro di geotecnologie. In questo caso eh, si entra nel mondo appunto delle geotecnologie, con esperienze è eh, l'acquisizione di una metodologia e apprendimento di tecniche che hanno a che vedere con l'utilizzo di sensori eh, sia in modalità remota che in modalità più eh, vicina, prossimale agli oggetti da misurare dove gli oggetti da misurare sono appunto l'ambiente nelle sue espressioni geometriche di superfici di topografie, ma anche di composizione, eh, perché la composizione, le rocce e i minerali sono sempre intorno a noi. Io non so se Michaela potrebbe dare un ultimo messaggio finale, eh, non abbiamo concordato eh, questo, ma se volesse eh, cedo la parola a Michaela. Va bene, grazie. Allora, quello che posso dire io è brevemente che qualsiasi persona si può iscrivere ai nostri corsi di laurea, che il nostro dipartimento è multidisciplinare ma anche interdisciplinare e uh, soprattutto ci sono materie che si... Uh, condividono diciamo e um, possiamo passare dal microscopico al macroscopico all'universo ma siamo tutti un unico dipartimento e che uh, qualsiasi sia la provenienza da qualsiasi tipo di scuola superiore non ci sono problemi il mio esempio è che sono una ragazza che ha fatto le, il liceo linguistico ma non ho avuto nessuna difficoltà a fare materie scientifiche come, come queste qua perciò sono contenta della mia esperienza, anche perché poi è scociata in un dottorato, e, e sono abbastanza contenta, perciò eh, spero che eh, questo Open Day di Dipartimento sia stato utile che ci scrivano. Grazie. Grazie Michele, non ti avevamo ancora sentito, meno male. <ride> Allora ci sono un paio di domande rapide, penso che poi con queste andremo, andremo quasi alla fine, fatevi vivi sulla chat se, se avete delle curiosità, poi direi che dopo la fine della registrazione non so se ci requisiscono la stanza ma possiamo rimanere qualche minuto per, se ci sono anche altre domande. Dunque GUIA eh, chiede relativamente al corso di laurea magistrale in ecotossicologia e sostenibilità ambientale dell'attività di tirocinio. Eh, allora l'attività di tirocinio ovviamente c'è, è molto importante, addirittura il secondo semestre del secondo anno, quindi l'ultima parte che dovrebbe essere riservata alla didattica, è quasi completamente libera da corsi perché si lascia c'è una bella galoppata prima, piena di corsi, ma tutti interessantissimi, ma poi si lascia all'ultimo periodo eh, per dedicarsi al tirocinio e alla tesi. Il tirocinio che, come ricordava la professoressa Corsi prima, molto spesso viene fatto all'estero eh, presso laboratori con i quali siamo in contatto e serve appunto per preparare la tesi. Uh, a Chiara che chiede invece uh, dell'ammissione a ecotossicologia e sostenibilità ambientale, uh, ovviamente uh, è necessario dimostrare di avere un po' di conoscenze eh, di base e sul regolamento della laurea magistrale che trovate facilmente nel, uh, nelle pagine web del dipartimento di scienze fisiche della terra e dell'ambiente c'è scritto tutte le possibilità di accesso ma noi non, non siamo chiusi rispetto alle esperienze transdisciplinari nel senso che eh, ovviamente purché non si venga da un corso di laurea completamente avulso dalle tematiche che andiamo a studiare molto spesso previo un colloquio con eh, delle, delle eh, componenti del comitato per la didattica è possibile valutare, oh, grazie a Ilaria che ha messo il, la pagina web del Dipartimento, eh, è possibile valutare l'interesse, la, la preparazione, non è un esame, però è un colloquio che ci consente di capire eh, l'idoneità, eh, tra virgolette, delle, eh, degli studenti in modo tale che quando intraprendono un, un percorso non sia un incubo per loro. Eh, eh, Uh, spero e penso di avere risposto ma se avete altre curiosità ora oppure in futuro attraverso le nostre, uh, i nostri contatti potete uh, farci tutte le domande che volete di solito dico veniteci a trovare ma adesso non ci potete venire quindi contattateci uh, via, via mail uh, mancano 5 minuti alle 5 e mezza uh, direi che possiamo se c'è qualcuno che uh, vuole Uh, integrare quanto detto finora oppure vogliamo uh, se, se alcuni ospiti vogliono fare alc ancora alcune domande abbiamo questi cinque minuti prima del termine della registrazione e poi vi ripeto al limite quando ilaria smette di registrare se ci lasciano la stanza possiamo uh, rimanere qualche minuto Uh, Pasquale, Vera, ave, volete aggiungere qualcosa a ciò che avete uh, detto sì, prima? Sì, se possibile io farei una rapidissima carrellata del tipo di, uh, di ricerche, quindi poi di tesi che si possono, di stage che si possono andare a fare nel nostro dipartimento perché l'avevamo proprio lasciato a quest'ultimo punto, è un'unica slide molto densa ma per eh, avere idea di, di come si spazia da argomenti assolutamente diversi nell'ambito della ricerca fisica. Eh, la vedete, penso, ora la slide, giusto? Se vuoi sì. cominciare te Pasquale con la fisica medica e le altre energie. Ma allora sì, quindi gli argomenti sono molto vari. Mm. Eh, quindi questi sono, diciamo, solo alcuni esempi eh, di cose, di ricerche che vengono condotte dal, dai vari ricercatori e docenti eh, di Siena. Eh, quindi faccio intanto, parlo delle prime due cose lì in alto a sinistra e poi Vera, magari continui tu. Eh, quindi abbiamo diciamo, questa parte di fisica delle alte energie e in particolare questo esperimento, Totem, eh, che è un esperimento che si svolge a LHC, il Large Hadron Collider eh, di Ginevra. Ora non, non entro nello specifico eh, del, dello scopo di questo esperimento, eh, sottolineo solo il fatto che eh, da molti anni il gruppo di Siena ha una leadership in questo esperimento e grazie a questo molti nostri studenti hanno potuto svolgere il tirocinio e anche la tesi il lavoro di tesi eh, al CERN di Ginevra, che è un ambiente diciamo, internazionale e molto stimolante. Eh, poi vi faccio diciamo, questa piccola presentazione anche de dell'argomento fisica medica, che è eh, l'argomento di cui mi occupo più direttamente. Eh, noi a Siena abbiamo un'attività eh, diciamo, sperimentale, eh, che consiste in varie cose diverse, però tutte riconducibili all'imaging con i raggi X. Quindi c'è un esperimento a cui partecipano i ricercatori di Siena e che in realtà prende dati nei sincrotroni, che sono dei grandi laboratori di ricerca, noi ne abbiamo uno, in Italia, eh, che si chiama eh, Elettra, e il sincrotrone si trova a Trieste, ma insomma la nostra attività anche prevede anche prese dati eh, nei vari eh, siti internazionali. Eh, questo per quanto riguarda questo esperimento che si chiama KIS, ma anche questo che si chiama l'imaging raggi X in contrasto di fase. Abbiamo poi un'attività eh, diciamo interdipartimentale eh, che eh, abbiamo sviluppato insieme con i nostri colleghi eh, paleoantropologi è eh, che la CT, insomma CT o TAC la tomografia computerizzata di reperti pa paleoantropologici quindi abbiamo fatto eh, diciamo un sistemino eh, che permette l'acquisizione di immagini tridimensionali eh, di questi reperti quindi ossa. <ride> e ehm, eh, che permettono proprio lo studio e la caratterizzazione eh, di questi oggetti senza eh, che, che questi vengano in alcun modo danneggiati. Eh. Puoi procedere tu, Vera? Se... Sì, procedo io. Allora, io spendo due parole per linee di ricerca che non sono rappresentate ora in, questa, in questo incontro, in particolare quello di fisica della materia, dove ci sono esperimenti o sono stati particolarmente importanti, esperimenti ai laboratori, con collaborazione ai laboratori nazionali dell'INFN di Lignaro, eh, studio di nanostrutture che si formano e si, si aggregano e si disaggregano con la luce che è il LIA dell'Ide-Induced Atom desorption che invece eh, viene studiato in un laboratorio qui a Siena, eh, la spettroscopia atomica e la magnetometria che anche qui viene sviluppata presso i nostri laboratori senesi, e l'ultimo è invece di nuovo Diumiurgos, che invece è una collaborazione sempre con, con laboratori eh, più internazionali e più grandi, sempre legnaro, dove invece si va a studiare e a sviluppare sensori per la rilevazione di ipotetici candidati per la materia oscura. Poi c'è tutto un settore di eh, fisica astroparticellare di alta energia, in particolare eh, di strumentazione e di esperimenti che vengono mandati nello spazio, eh, quali CALET, che è un esperimento che appunto è andato sulla spa stazione spaziale internazionale eh, insomma, recentemente, ma nemmeno tanto, insomma, è da un po' che sta lì e sta lavorando. Poi invece lascerei per le ultime due cose di astroparticelle la parola a Lorenzo che se ne occupa direttamente. Sì, allora, MAGIC è una collaborazione internazionale eh, in cui sono presenti due telescopi situati alla Palma, alle Canarie, e questi telescopi sono, diciamo, sono speciali perché sono telescopi Cherenkov e osservano l'universo ad altissime energie. La fisica che si studia sono super, eh, buchi neri supermassivi, materia oscura, pulsar, gamma ray burst e eh, eh, centro galattico. E MAGIC um, è praticamente questa collaborazione internazionale dove almeno siamo a 250 e la sua evoluzione sarà poi l'esperimento CTA che è Cerecov Telescope Array che um, invece um, è, si, verrà situato, perché è ancora in fase di costruzione e sarà situato sia alla Palma sia in Cile um, e questo prevederà molti più... Eh, telescopi, circa un centinaio è una collaborazione molto più grande più di mille persone, quindi 500 persone circa lavorano su CTA Ok, un'ultima parola per dire che stage e tesi possono anche essere fatti in altri, in altri settori disponibili sempre dentro il nostro, la nostra sezione quali per esempio modellizzazione eh, di fenomeni atomici di dinamiche atomiche eh, che so, mh, che rappresenta un altro modo di fare fisico, un modo più invece teorico, oppure perché è più interessato all'insegnamento, alla ricerca didattica in fisica, o all'osservazione astronomica, o anche la divulgazione scientifica attraverso eh, i due, le due strutture del SINUS, del Sistema Museale d'Ateneo, che sono presenti nella nostra sezione. Eh, io avrei finito e passerei a... Federico, Beh, grazie. Allora eh, concludiamo questa, questa carrellata con un fiore all'occhiello che mi permetto di ricordare, il nostro dipartimento ha una, eh, un contatto privilegiato con degli elementi della cultura eh, scientifica ma anche senese importantissimi che sono il Museo di Scienze della Terra, il Museo dell'Antartide, l'Osservatorio Astronomico e l'Accademia dei Fisiocritici che è un museo di storia naturale. Tramite noi, tramite il nostro dipartimento, questi luoghi è possibile visitarli ed avere accesso non solo a un sacco di conoscenza che deriva da anni di studio, ma anche a, a, a tutta la ricerca che stiamo facendo anche in questi ambiti. Quindi eh, non, non bisogna avere timore, contattateci e ci sarà la possibilità anche di visitare compatibilmente con i tempi e con il virus questi, questi luoghi eh, abbiamo concluso abbiamo fatto una bella presentazione dei nostri corsi di laurea ma abbiamo avuto anche la possibilità di eh, parlare in tanti di tante cose diverse mi ha fatto molto piacere eh, parlare con, eh, con i nostri studenti tutor non finisce qui siamo contattabili eh, spargete, spargete la voce ci sarà la possibilità di eh, rivedere questo, questo incontro e quindi ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di partecipare e tutti gli ospiti che ci sono venuti a trovare. Informatevi, mi raccomando, più informazioni avrete e minore sarà la possibilità che avrete di compiere, di fare degli errori nella vostra scelta e peraltro non è una scelta irreversibile, si può tornare indietro. Grazie, grazie a tutti.